Salve a tutti ragazzi, curato do benvenuti in questo nuovissimo video E siamo qua su Black Ops 1 Zombie Sì, volevo diciamo un po' cambiare Perché effettivamente Fare sempre NBA, Far Cry Tanto su Far Cry non ci riesco a giocare inutile e... Quindi ho detto, bah, vediamo i giochi che ho installato Ho visto... Black Ops 1 ho detto, beh, potrei anche farci un video su zombie. Mi suicido. No, sono ancora vivo. E quindi ho detto, eh, facciamo zombie. La mappa... Uh, perché ho scelto questa? Mi pare si chiami Kino Dartos. Sì, Kino Dartos. Ok, ok, sono già a buon punto. Perché ho scelto questa? Perché è l'unica che mi ricordo. Perché è l'unica che ho giocato negli ultimi tempi. E quindi ho detto, bah, facciamoci un video. E io ce l'ho tutte le mappe zombie. No, per Black Ops 1 no, per Black Ops 2 le ho tutte, scusate Per Black Ops 1 comunque mi provvederò ad acquistarle magari per farci qualche video E... è l'unica che mi ricordo più o meno come funzioni, quindi... Ed è anche abbast abbastanza semplice come mappa, non è complicata E quindi avevo l'idea di appunto portarvi qualche video su zombie Diciamo per cambiare un po', perché non fa mai male cambiare Se il video venisse un po' troppo lungo, spero di sì perché non, preferirei non morire tipo subito come un cretino se la versioni è troppo lungo, vabbè taglierò in, in varie parti, diciamo che ragazzo alternativo, che so e Poi basta, direi che diciamo quello che vi dovevo dire, vi ho detto e mi continuano ad arrivare i messaggi eeeh e mi continuano ad arrivare i messaggi eeeh no, scusate de... oh! No, non posso morire così, però i primi, primi round non va bene, ci cioè, facciamo una brutta figura. Wow. Però io ti ho accoltellato, tipo. Mamma mia, mamma mia, adesso li accoltello tutti. Aia, bastardo. Ma effettivamente cazzeggiavo tipo al ciullare, non ci ho fatto caso che è uscita. Devo, Devo smettere di usare il ciullare, sta diventando una dipendenza. Non ci provare, bravo. Ma muore. Eh, munizioni adesso mi dai. Vai, fermiamo un po' di colpi. Boom. 2008, secondo round. Beh, dai, ci può stare. Eh, sì, indovinate di nuovo al cellulare. No, beh, sto rispondendo a persone. Ma muore yeah. E ho visto un'ombra Cattivissima Allora prima di questa mappa Mi ricordo prima i passaggi Penso di passare da Ma muore Penso di passare da Da sopra Quindi da questa parte Perché non fuori? Perché tutte le volte che passo fuori Inspiegabilmente a caso muoio Per modi stupidi oltretutto Quindi vorrei un attimino evitare No! Ho fatto la cavolata. Esplodi. Tanto adesso apro perché mi serve anche un'arma effettivamente. No, no, no, ho fatto... Apri. Poi tipo la musica sotto che... Beh non la, voi non la sentirete, ma io sì. Ho mancato tutti e due i colpi, non so io credo. Non commento. <ride> Dov'è l'MP40? Eccolo. Oh, c'è la cassa che Che botto di culo Tun tu Cioè il bello è che ho sparato un colpo E ho fatto Edge C'è lieto fine per te Ehm zombie dove sei? Adesso ci stavo riflettendo un attimo e eh, non.. Zombie. Zombie. Eccolo qua. Eccolo qua. Boh. Easy. sta uh, yeah, anche stacco, no, sì. E questo video uscirà martedì. Sì, ok, cioè domani. Quindi lo devo ancora renderizzare. Le Ci metterò la vita. Io spero solo che. Questo video lo dovreste vedere martedì Almeno nel caso fosse diviso in parte Questa qua sarebbe la prima parte E nel caso Voi lo state vedendo un altro giorno È perché ho la connessione che fa schifo E crasha Io spero che non crashi Perché se crasho per qualche strano motivo Non finisco l'upload Bestemmio contro Telecom Perché sono tre settimane che io uso la chiavetta quella che ho per stream... Io ho una chiavetta della Vodafone che uso per streamare. L'ho acquistata perché almeno per streamare diciamo, uso il 4G da cellulare. Da... come se usassi un cellulare, il 4G. E... sto morendo. Sono un genio, ragazzi, sono un genio. E uso il 4G, quindi. Quindi ho in upload tipo fino a 20... Almeno a me arriva fino a 20 Mega, quasi. Quindi per streamare. È fantastico, pure se devo upare dei video Il problema è che ho quasi finito la banda su quella chiavetta Perché sono stato tre settimane senza internet E contate che io sono di quelli che scarica sempre giochi Vabbè, intanto, a forse scaricare giochi Non tantissimi, perché ho, ovviamente ho solo un po' di. Ho solo, non ne ho tantissimo di banda al mese su quella chiavetta Però, diciamo che scarica, anche solo upando video Stanno tutto il giorno col computer acceso Perché io lo tengo sempre acceso Arrivano i cani Io li odio i cani Perché odio i cani? Non so, non se io odio i cani, sì, ce l'ho... No, ovviamente non i cani... Ah! Voi direte, ah, da, da odio i cani... No, i, i cani sulle Black Ops. Eh. E... Ciao. Vieni qua. Esplodi. All'ultimo ti danno le munizioni? Parli di sì. Sì, parli di sì. Boh, non mi ricordo nulla, io ho stare, stare, raga, io non... Cioè, io per quanto adesso negli ultimi tempi sia molto al computer, non sto giocando praticamente a nulla. Praticamente, io se devo... Sto al computer è per registrarlo oppure per... Guardare stronzate su YouTube Guardare i video su YouTube Cioè che faccia tantissimo In ultimi tempi Se Aha Che bella arma Vabbè facciamoci ancora due o tre giri di caso Dai Vabbè queste ci possono stare Proseguiamo nel Nella mappa No aspetta allora sì, adesso stati con l'elettricità? Mi inculano tipo... Tantissimo Quindi sì, l'attivo Così, a caso C'era un posto dove mettersi Non mi ricordo dove eh, Diciamo per... Per evitare appunto che... Ehm, diciamo, punti strategici Diciamo dove mettersi per... Spammiamo un po' con le pistole Tanto No, però devi spammare con l'MP40 Faccio più punti No, però non devo morire Tu vai via Devo prendere il Juggernaut adesso 2005 il Juggernaut, mi ricordo Pare di sì Pare che sia il 2005 Dai Fammi farmare un po' di punti Dai Spariamo il corpo così Ci farmiamo un bel po' di punti Ma tu che vuoi? Ma sparisci sì, diciamo che io sono i quelli che a volte spreca a caso i colpi per, per farmare punti, eh, non fateci caso Sì, alcuni diranno che la una tecnica è un po' stupenda, ma ognuno si adatta al proprio stile di gioco il una juggerna 7 te non c'è nessuno E quindi Boom muori E io sono più forte Allora, prima di tutto, visto che Per venire è meglio che curarti, ma subito il portale, così nel caso dovessi scappare so dove andare Ok, dai, dai, ok, bravissimo. A posto. E okometti, tutto a posto. Mi fanno il culo altro che tutto a posto. Allora. Controlliamo che di lì non arrivi nessuno. E qualcuno? No. Sì, no, non fateci caso, io ho il cellulare che lo tengo praticamente dove. davanti qua a me. Quindi tutte le volte che suonerò lo sentirete. Mi dispiace ma non ho voglia di spostarlo. Quindi. Effettivamente sì dovrei metterlo silenzioso, ma non ne ho voglia. Perché io sono pigro Cioè non ho voglia. Non perché devo aspettare chiamate. Perché non ne ho voglia proprio di. Spingere il tastino, diciamo, Sbassare l'audio. Quindi boh. Sto anche finendo dei colpi, cazzo. Uh, prendiamo l'M16 e andiamo a farci un giro di cassa? Voi che dite? Io proprio più il giro di cassa E se proprio non trovo niente Un bel M16 Che non è scarsissimo per i primi livelli Dai, ce li peggio Madonna le urla Ok Scusati <coughs> Ok So cosa potenziare No, adesso per il momento uso le doppie pistole, la repicup lo tengo per dopo e. spreco un po' di munizioni. Così farmo un po' di punti e poi lo potenzio almeno di nuovi colpi. Ci sta, ci sta. Ok, posso un cretino. Sì, non fateci caso che ogni tanto faccio cazzate. Io probabilmente morirò, non perché magari. Sì, no, non sono bravissimo su Zombie, però. Morirò perché farò stronzati. Cioè non. io non sono di quelli che muore normalmente. Cioè, io muoio perché magari. In quel momento vedo tipo la, la nuke. Magari non serve un cazzo, però vi la devo prendere. Quindi ci muoio. Ecco come adesso, se io qua avessi avuto milioni di zombie Io ci sarei anche andato. Perché? Perché non lo so. No, ragiono male, io diciamo. Cioè adesso si potrebbe... Si potrebbe anche andare un po' di r up No, no, finiamo un po' le pistoline tanto. Uh, non è una bella situazione. QQ7 Uh che carino Ok non le fanno le pistole No vai via no. Ma non mi fa Allora non fa proprio nulla la pistola Ma stai scherzando? Vabbè qua cosa fate? Dai eh, vieni qui Vieni qui bel cagnolone. Ti accarezzo Madonna di colpi ti accarezzo Esplodi Pistone, ok, eh. Sta andando bene, dai, stanno bene, non siamo ancora morti. Oh, ragazzi, ci cioè, avete fatto caso, non mi hanno ancora interrotto stasera. Strano, eh? Qua mi sembra che ci si possa glitchare, tipo, per i cani. Oh. Robe che tipo facevo su xbox tipo 4 anni fa.